Ciao a tutti, mi trovo nella mia auto come potete vedere perché abbiamo appena finito il servizio di questa sera ma ci tenevo a registrare questo video a testimonianza di una conoscenza molto interessante che ho avuto nelle ultime settimane dunque ve la spiego un po' meglio, io ho un American Bar con cucina, mi sono sempre occupato della promozione della mia attività e un po' meno eh, dell'aspetto manageriale. In questi mesi di chiusura ho maturato la consapevolezza che era il caso di approfondire le mie competenze e dunque ho come per partire ho cercato online un manuale che mi desse qualche nozione in più. Tra quelli che ho trovato nella mia ricerca ho scelto food and beverage management di Giancarlo Pastore perché mi sembrava il testo più completo e più ricco infatti è un bel manuale di 500 pagine che purtroppo ho solo iniziato a eh, leggere perché abbiamo riaperto per fortuna e quindi come tutti come tanti immagino sono stato assorbito da, dalla riapertura Eccetera, ora eh, la cosa però più inaspettata è che ho avuto il piacere di conoscere l'autore, il dottor Pastore, il quale si è subito mostrato molto disponibile, oltre ogni aspettativa. E adesso no, abbiamo fatto abbiamo avuto due video chiamate, dalle quali ho preso già parecchi spunti. Eh, ho assistito a una lezione del suo master che spero di poter fare eh, devo dire che in queste due settimane durante il servizio mi è capitato spesso di ripensare a cose dette durante queste conversazioni dunque saluto il dottor Pastore è stato davvero un piacere conoscerla eh, conoscerlo e mh, spero di andare avanti in questa conoscenza spero di di iniziare a studiare e spero che per tutti sia una buona ripartenza. Ci risentiamo direi quando ho finito, avrò finito il libro e magari quando avrò fatto anche il master. Ciao a tutti, in bocca al lupo!